tutorial mostrò come realizzare questo bellissimo vestito che io ho deciso di chiamare vestito orchidea per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della mistrico filato linea lice ebbene sì finalmente è tornato disponibile questo meraviglioso filato in microfibra della mistrico che io ho sempre dorato sapete che in passato ho fatto tanti vestiti e anche tante maglie proprio con questo filato e sono finalmente contenta di essere riuscita a tornare a lavorarlo è 100% microfibra e ogni gomito lo vado da leggere è da 50 grammi e misura 200 metri. Il colore che ho scelto io è il colore 17, che è questo lilla scuro, ma ce ne sono anche altri presenti sempre sul mio sito di cui vi lascio in descrizione il link. Voglio mostrarvi subito che sono questi alcuni. Di questi colori, vedete c'è l'ottanio, c'è il viola, c'è anche questo color senape. Quindi colori perfetti per poter realizzare appunto un vestito, ma c'è anche il blu c'è anche un color, eh, to qua, diciamo un beige, quindi perfetti proprio per poter realizzare un vestito da indossare sia durante il giorno che durante la sera. Per poterlo realizzare, io ho lavorato con l'uncinetto del numero tre e mezzo e ho utilizzato 350 grammi per la, questo vestito che è una taglia S. Ma come potete vedere, è morbido. Non è troppo aderente. Per una taglia M vi consiglio 450 grammi. Per una taglia L 550 grammi. Naturalmente, se volete fare le maniche più lunghe delle mie, allora dovete andare ad aumentare il um, quantitativo di filato. E vi consiglio di andare a prendere. Uh, 50 grammi in più um, anche 100 dipende un po' comunque eh, da se le volete proprio lunghe o soltanto un po' più lunghe quindi calcolate sempre un gomitolo o due gomitoli in più rispetto alle, um, al quantitativo necessario per realizzare l'intero vestito potete farlo anche più lungo però in quel caso non vi preoccupate il quantitativo che vi ho detto è più che sufficiente perché comunque a me dell'ultimo gomitolo me ne è avanzato abbastanza ho fatto soltanto gli ultimi 5 giri per rendere il vestito un po' più lungo quindi se uh, siete una taglia S ma lo volete fare più lungo che vi arrivi alle ginocchia tranquillo potete farlo benissimo sempre con 350 grammi per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima perché sono andata a creare prima la parte sopra di questo vestito che è un punto che conoscete ho realizzato un intero vestito tanti anni fa proprio con questo punto questa volta invece ho fatto soltanto le maniche e la parte superiore avanti e dietro lavorando quindi i classici due rettangoli di cui quello avanti è un po' più lungo in modo tale che quando poi si va a cucire eh, partendo dall'esterno l'interno qui sul davanti il collo scende in questa maniera più rotonda invece che tirata come solitamente avviene quando si fa questo tipo di lavorazione una volta quindi fatti questi due rettangoli sono andata a mettere il marcatore e sono passata a una lavorazione più chiusa in modo tale che sotto in realtà potreste non mettere una, una, una, come si, una sottoveste ma un top a fascia in modo da coprire soltanto un po qui sul seno ma anche un bel reggiseno un po con il pizzo che si vede un po è anche quello abbastanza carino e sexy oppure un top a fascia e sotto come potete vedere la lavorazione è bella chiusa e non si nota niente anche perché non è non sono semplici giri di maglie alte mi avvicino a farvelo vedere, ma sono giri di maglie alte in rilievo, quindi rende questa la lavorazione ancora più chiusa rispetto a un classico giro di semplici maglie alte. E si va così lungo a lavorare fino a giù. Io ho cambiato l'uncinetto solo all'ultimi giri, dove ho fatto gli ultimi quattro giri, con l'uncinetto del 4 invece del 3,5. Ma se volete potete fare anche degli aumenti, io nel video tutorial comunque vi dico come. È semplicissimo perché basta fare appunto due maglie alte nella stessa maglia di base, in modo quando, quindi di avere degli aumenti. Questo se uh, volete fare degli aumenti, molti aumenti, ma se in realtà volete soltanto il badass un po' più morbida vi consiglio soltanto di passare da un uncinetto più grande, quindi dal tre mezzo potete passare a lavorare con il 4 in modo tale da averla ancora più morbida o oh, se invece volete che vada molto più larga qui sui fianchi perché sui fianchi avete molto più larghezza rispetto al seno allora vi consiglio di fare qualche piccolo aumento detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia che desiate realizzarla e se così come sempre mi raccomando mandatemi qua le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su Instagram ah, dove mi troverete come Elsa Faccio ah un'ultima cosa sul sito da adesso troverete nella sezione creazione. Tutte le creazioni che ho fatto um, ultimamente eh, e la possibilità per chi non ha tempo, per chi non è brava, di potersele far fare. Amico, eh, basta vedere come è scritto la creazione che vi interessa. Contattarmi, ci sono comunque tutti i mezzi per potermi contattare in modo tale da avere anche voi una delle mie creazioni personalizzate, quindi fatte su misura. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della eh, mistrico filati linea alice che è questo ehm, colore il colore che ho scelto è questo sfumato del lilla scuro che trovo molto bello mi ricordo il colore delle orchidee quindi spettacolare eh, e lavorerò con l'uncinetto del 3,5 Andremo a fare due rettangoli eh, uno un po più lungo rispetto all'altro perché come sapete ultimamente quando faccio questo tipo di lavorazioni creando prima le maniche la parte sopra della maglia il pezzo davanti metto uh, due motivi se non anche tre motivi in più rispetto al rettangolo dietro in modo che la, il collo sul davanti quando poi si va a cucire venga più morbido quindi quasi un collo tondo invece che un collo tirato a barca quindi andiamo a fare due rettangoli. vi dico già che io nel primo rettangolo quello da 23 che andrà dietro monterò 188 catenelle mentre nel rettangolo avanti dovendo fare due motivi in più andrò a realizzare 204 catenelle vi dico che il lavoro che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 a cui vanno aggiunte 4 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine, quindi mi raccomando, 8 è il nostro multiplo a cui dovete aggiungere 4 catenelle. Rispetto a me, io poi vi dirò quanto mi è venuto lungo il rettangolo in centimetri. Se voi volete fare le maniche più lunghe, dovete andare a mettere più um, catenelle rispetto a me. Se invece volete farla lunghe come me, vanno benissimo le stesse catenelle che ho messo io, a prescindere della taglia che siete. Perché sarà poi la lavorazione a salire, quindi l'altezza del rettangolo, a cambiare a seconda della taglia. Mentre per le catenelle iniziali, diciamo che avendo tutte più o meno la stessa lunghezza delle braccia, um, um, vanno bene le catenelle che ho messo inizialmente io che vi ripeto 188 per la parte dietro 204 per la parte avanti, mentre in questo um, campioncino dove vi mostrerò mostrò appunto la lavorazione io ho montato eh, mentre io nel retta ah, in questo ho messo 28 catenelle perché sono appunto 24 catenelle più 4 catenelle che servono appunto per avere l'inizio uguale alla fine a questo punto possiamo iniziare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare una maglia bassa nella prima catenella vi potete alzare con una catenella entrare dentro la prima delle nostre catenelle di base e andare a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 2 salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta catenella di separazione rientro la stessa catenella di base e vado a fare una seconda maglia alta Catenella di separazione, rientro e vado a fare una terza maglia alta. Catenella di separazione, rientro e vado a fare una quarta maglia alta. Catenella di separazione, rientro e vado a fare una quinta maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2 salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare di nuovo le mie 5 maglie alte separate da una catenella quindi una maglia alta catenella di separazione rientro seconda maglia alta catenella di separazione rientro terza maglia alta catenella di separazione rientro quarta maglia alta Catenella di separazione rientro quinta maglia alta 2 catenelle 1 2 salto 3 catenelle ricomincio da capo Qui entro, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 salto 3 catenelle di base e di nuovo vado a fare 4-5 maglie alte all'interno della quarta catenella quindi una catenella di separazione. 2 catenella di separazione 3 catenella di separazione 4 catenella di separazione 5 due catenelle 1 2 Salto 3 catenelle ricomincio da capo. Devo andare a fare questo quindi per tutto il mio primo giro. Così vi faccio vedere come andarlo a terminare. Quindi per terminare il nostro primo giro, dopo aver fatto le 2 catenelle, entriamo nell'ultima catenella, quindi ne saltiamo 3 e andiamo a fare una maglia bassa. Abbiamo quindi terminato il primo giro. Ci giriamo con la lavorazione ma fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la, la primo archetto di una catenella tra la prima e la seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle 1 e 2, vado dove ho la terza delle 5 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2, vado dove ho l'ultimo archetto di una catenella tra la quarta e la quinta maglia alta e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle 1 e 2 si ricomincia da capo quindi si salta tutto si va tra il primo archetto tra la prima e la seconda maglia alta e si alizza una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho l'ultimo archetto tra la prima e la seconda ma tra la quarta e l'ultima maglia alta vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 2 si ricomincia da capo quindi questo è quello che si deve fare per tutto il secondo giro andiamo tra la prima e la seconda maglia alta e facciamo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 vado tra la seconda tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta termino il secondo giro andando a fare una catenella di separazione prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare una maglia alta abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro passiamo a fare il terzo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione prendo il filo rientro nella maglia alta e realizzo un'altra maglia alta catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare un'altra maglia alta una catenella di separazione quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il giro vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa catenella di separazione prendo il filo vado tra le due tra le due catenelle delle due maglie alte qui e vado di nuovo a fare il mio gruppo di 5 maglie alte separate da una catenella quindi prima maglia alta catenella di separazione rientro seconda maglia alta Catenella di separazione, rientro terza maglia alta. Catenella di separazione, rientro quarta maglia alta. Catenella di separazione, rientro quinta maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado tra le due catenelle, tra le, eh, tra le catenelle tra le due maglie alte, e di nuovo ad affare le mie 5 maglie alte quindi una Oh, scusate, non ho fatto la catenella di catenella di separazione. Dopo la maglia bassa, quindi una maglia alta. Catenella di separazione, rientro seconda maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro terza maglia alta. Catenella di separazione, rientro quarta maglia alta. Catenella di separazione, rientro quinta maglia alta catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro terzo giro. Andiamo a terminare il nostro terzo giro. Prendo il filo, vado nella terza catenella iniziale che qui ho la mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, vedete, devo entrare nella terza, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro seconda maglia alta catenella di separazione rientro quarta maglia eh, terza maglia alta ho terminato così anche il mio terzo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto e ultimo giro rientro dove la maglia bassa la maglia alta e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 2 prendo il filo vado tra, tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo una maglia alta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 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro terminiamo e vi faccio vedere come andiamo tra la prima e la seconda maglia alta e realizziamo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 andiamo nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa quindi questi sono i quattro giri che dovremo andare sempre a ripetere per tutta l'altezza dei nostri rettangoli in quanto altezza i rettangoli devono essere uguali mentre come vi ho detto il rettangolo avanti deve essere più lungo rispetto a quello dietro Di due motivi vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro visto che abbiamo una base diversa andiamo a fare una maglia bassa sopra la maglia alta 2 catenelle Prendiamo il filo, andiamo tra le, nelle due catenelle tra le due maglie alte e andiamo a fare le nostre 5 maglie alte separate da una catenella. Quindi 1 catenella di separazione, 2 catenella di separazione, 3 catenella di separazione, 4 catenella di separazione, 5. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2 si ricomincia da capo. Quindi, questi sono i due i quattro giri che dovremmo sempre andare a ripetere. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto questi giri e poi andremo a vedere come realizzare il corpo della nostro, del nostro vestito. io ho terminato i due rettangoli, ho lavorato il motivo per quattro volte e mezzo. Si, ho ripetuto i quattro i giri, i quattro giri per quattro volte e poi ho ripetuto eh, i primi due giri del quinto motivo. Stessa cosa anche per quello dietro. E come vi ho detto, nel montare il pezzo davanti, ho montato due um, motivi in più quindi ho aggiunto un totale di 8 cat scusatemi di uh, 16 catenelle in più perché ogni motivo è di uh, 8 catenelle quindi per il pezzo davanti io ho montato uh, 16 catenelle in più in modo tale da avere due motivi in più per il pezzo davanti questo ci servirà quando andremo a cucire sopra le maniche di avere il collo che qui tende a calare un po e di avere anche la maglia sul davanti più larga in modo tale che non stringa sul seno per mettere i marcatori noi adesso Adesso lavoreremo il corpo del nostro vestito e quindi per mettere i marcatori. Io sono andata a contare i miei forellini qua sotto, parte facendoli combaciare dall'esterno. Ne ho lasciati sette libri, e nell'ottavo forellino, sia avanti che dietro, ho messo il marcatore stessa cosa. Da quest'altra parte, ho fatto combaciare i miei forellini sotto. Ne ho lasciati sette libri, nell'ottavo sono andata a mettere il marcatore. Questo mi permetterà di avere dietro sette forellini liberi: 1, 2, 3, 4, 5. 6 e 7 e nell'ottavo abbiamo il marcatore mentre avanti ne ho nove liberi proprio perché ho due motivi in più quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 questo ripeto per avere e la parte avanti più larga rispetto a quella dietro in modo tale che la lavorazione non stringa sul seno adesso andremo a lavorare la parte del corpo del nostro vestito e uh, vi faccio vedere che andremo a cambiare lavorazione perché sopra l'avremo forata ma sotto l'avremo chiusa e vi faccio vedere come andare a lavorare la lavorazione io inizierò già da vicino a uno dei marcatori in modo da far vedere già subito come andare dalla parte avanti alla parte dietro entro quindi io il marcatore l'ho messo nel foro delle due catenelle che mi separano le due maglie alte quindi entro qui nel foro e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro e vado a fare un'altra maglia alta la terza maglia alta la faccio da entrambi i fori, quindi sia quello avanti che quello dietro. Quindi prendo il filo, entro nel foro avanti, esco nel foro dietro e vado a fare la mia maglia alta in questa maniera quindi mi giro con la lavorazione e adesso andiamo a vedere come andare a lavorare per tutta la lunghezza quindi io adesso sono nell'archetto e vado di nuovo a fare due maglie alte quindi rientro dentro il foro dove ho il marcatore e vado a fare altri due maglie alte una e due e procedo una maglia alta dove ho la maglia alta due maglie alte dove ho l'archetto di 2 catenelle una due una maglia alta dove ho la maglia bassa, due maglie alte nell'archetto successivo, una, due, una maglia alta dove ho la maglia alta e di nuovo due maglie alte dove ho l'archetto di due catenelle, una e due e continuo sempre così, una maglia alta dove ho la maglia alta, due maglie alte nell'archetto di due catenelle, 1 e 2 una maglia alta dove ho la maglia alta due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle una maglia alta dove ho la maglia alta continuo così fino ad arrivare al secondo marcatore e farvi vedere di nuovo come passare dalla parte dietro alla parte avanti quindi continuo così per tutto il primo giro scusate non fino al primo giro ma fino al secondo marcatore e infatti sono arrivata dove ho il secondo marcatore quindi vado a fare due maglie alte nell'archetto prendo il filo e vado a fare una maglia alta entrando nell'archetto davanti e uscendo nell'archetto dietro E quindi vado a fare la mia maglia alta e quindi vado a lavorare la parte dietro quindi di nuovo ad a fare due maglie alte una e due e poi, di nuovo, una maglia alta dove ho la, catena, la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. Continuo così fino alla fine del mio giro. Quindi vado a lavorare sempre come ho lavorato per la parte avanti. Terminato il giro vi farò vedere come continuare la lavorazione. Per terminare il mio primo giro, che è il giro che andremo sempre a ripetere, però in maniera un po' diversa. Quindi vado a fare una maglia bassissima dove ho la terza catenella. Adesso andiamo a fare sempre dei giri di maglie alte, però le faremo il in rialto. In, scusatemi, in. in, in, in, in in rilievo sul dietro quindi adesso io vado a fare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e poi prendo il filo dietro della maglia successiva e vado a fare una maglia alta e continuo così quindi per tutto il giro prendo il filo dietro e vado a fare una maglia alta prendo il filo dietro della maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra eh, del nostro vestito non so se farò degli aumenti in realtà penso di no perché voglio il vestito un po eh, ho fatto il vestito già un po svasato quindi come, cioè nel senso un po largo perché come potete vedere qui è abbastanza largo anche se io sono una s quindi il vestito va già molto largo non credo di aver bisogno di fare degli aumenti ma se è arrivata all'altezza dei fianchi mi accorgi accorgessi eh sì, eh, che devo fare delle gli aumenti vi farò vedere naturalmente come li vado a fare la cosa migliore è fare sempre due maglie alte nella stessa maglia di base e farlo soprattutto nei, nei fianchi quindi non avanti e indietro ma nei fianchi quindi qui magari in queste tre maglie alte nelle, nelle tre, tre maglie alte andate a fare degli aumenti quindi due maglie alte in ogni maglia alta in modo che si allarghi dai da, lati um, e anche poi naturalmente avanti e dietro però avanti e dietro non si vedono aumenti si vedono soltanto lateralmente e quindi viene più carino secondo se dovete fare degli aumenti se avete bisogno di allargare poco come al solito andate a cambiare l'uncinetto quindi invece di usare il 3,5 andate a usare il 4 se avete bisogno di stringere potete um, chiudere delle maglie alte insieme oppure se avete bisogno di stringere poco di andare a stringere con un 3 eh, con un uncinetto il numero 3 io come vi ho detto voglio che, la ma che le, questo vestito vada largo quindi non voglio un vestito stretto um, un po' tipo a casacca se così vogliamo dirlo uh, e quindi però, io ho iniziato già sotto come potete Potete vedere è bello largo poi naturalmente in vita se lo vogliamo stringere possiamo metterci una bella cintura in modo da avere quell'effetto, un po appunto um, a casacca così come si porta molto quest'anno detto ciò io continuo a lavorare questo giro che è quello sempre rilevo fino alla lunghezza e vi informerò mano a mano se farò degli aumenti se avrò se avrò cambiato uncinetto e così via allora, ho terminato di lavorare il mio vestito partendo quindi da sotto fino a giù io ho lavorato per 59 centimetri però gli ultimi quattro giri l'ho fatto con l'uncinetto del 4 la lavorazione sembra che si è allargata da sola perché comunque stiamo parlando di giri sempre di maglia alta anche se maglia alta in rilievo quindi la lavorazione si è andata un po ad allargare sotto solo che gli ultimi quattro giri l'ho fatto appunto con un centro il numero 4 mentre tutto il resto l'ho lavorato sempre esclusivamente con un cento, il numero 3, sono andata poi a cucire anche le maniche. Ho cucito sotto e sono ho cucito anche sopra. E sopra sono andata a cucire, ve lo dico subito. Per 36 centimetri sia da questa parte che da quest'altra parte quindi ho cucito sotto e sono andata a cucire sopra per 36 cm e come potete vedere qui il collo ve lo alzo così vi rendete conto scende un po proprio perché qui avevamo due motivi in più rispetto al dietro per la parte avanti e quindi il collo è più morbido e tiene questo collo tondo quindi possiamo dire che il nostro vestito è terminato